Pretty Woman diventa un musical con le musiche di Brian Adams. Pretty Woman, uno dei film più romantici di sempre, diventa un musical con le canzoni di Brian Adams. Sono ancora poche le notizie sull'adattamento del film con Julia Roberts e Richard Gere, quello che si sa è che, dopo un'anteprima a Chicago nel marzo 2018, in autunno il musical sbarcherà a Broadway. L'adattamento a cura del defunto regista. Il libretto del musical è stato scritto da Gary Marshall, il regista della pellicola del 1990, poco prima di scomparire, nel luglio del 2016. Al copione hanno collaborato il Lunga F. Laton. Sceneggiatore originale Tony Jerry Mitchell, coreografo, il set è stato progettato da David Roquel. Le musiche e i testi originali sono di Brian Adams e di Jim Ballance, quindi aspettativi delle ballate rock struggenti e appassionate, nessuna delle vecchie canzoni sarà inclusa nel nuovo spettacolo, neanche il brano del 1964 che ha dato il titolo al film. Resi noti anche i nomi dei protagonisti, che sostituiranno Julia Roberts e Richard Jere nell'adattamento musicale. La bella Vivian sarà interpretata da Samantha Bars, attrice e cantante vista già in Les Miserables, mentre il miliardario Edward sarà interpretato da Steve Cazzee, vincitore di un Tony Howard per il musical lunche. Pur essendo due bravissimi attori e cantanti, già esperti di musical, sarà molto difficile far dimenticare le interpretazioni della Roberts e di Gere nel film che è diventato un cult degli anni 90. Le differenze dal film originale. Anche la trama ha subito delle piccole variazioni, una di queste, però. Fondamentale, Vivian non è più una prostituta ma una ragazza un po' ingenua appena arrivata a Los Angeles che finisce nel giro sbagliato, senza rendersene conto. La decisione di addolcire il personaggio della protagonista sarà dura da digerire per i fan più integralisti. La produttrice Paola Wagner che ha preso il posto del regista scomparso nella direzione del progetto, ha dichiarato che sarà importante che i due protagonisti creino lalchimia e la magia di Julia Roberts e Richard Gere, la presa di coscienza di sé è il motivo per cui queste due anime perdute sono in grado di innamorarsi. E ora abbiamo due bravissimi attori con una chimica straordinaria per trascinare gli spettatori in questo viaggio. L'appuntamento è per il prossimo autunno al teatro Nederlander di Broadway, dopo un anticipo in primavera al Chicago Oriental al Teatre. Alcune curiosità sul film. Nel film originale, la parte di Julia Roberts doveva essere interpretata da Uma Thurman, all'epoca già famosa. La Disney, invece, producer del film, avrebbe preferito Megrian come protagonista del film. Julia Roberts era talmente nervosa che nella scena di sesso con Gere le spuntò una vena sulla fronte, tanto evidente da costringere il regista, Gary Marshall, a massaggiarle le tempie fino a che la vena non scomparve. Il collier indossato da Julia Roberts nella famosa scena dello scrigno aveva il valore di 250.000 dollari. Il titolo originale del film sarebbe dovuto essere 3.000, dalla somma di denaro concordata tra Vivian e Edward, ma poi si preferì prendere spunto dalla canzone O, Pretivoman di Roy Orbison, del 1964.